Un nome strano e un po buffo dire il vero bamboccianti il termine compare per la prima volta in due testi nella satira sulla pittura scritta dal pittore salvatore rosa alla metà del primo decennio del seicento e nella lettera dell'artista andrea sacchi al collega francesco albani scritta da roma nel 1651 in entrambi i testi sono elencate le caratteristiche di un genere pittorico detto bambocciata, i cui autori sono chiamati bamboccianti. Presto questo termine venne usato dagli scrittori d'arte in modo negativo per indicare i seguaci, per lo più fiamminghi olandesi, di Peter van Laer, soprannominato bamboccio. I bamboccianti dipinsero scene di genere di soggetto popolare e romano, in tele di formato ridotto e a piccole figure. Si tratta soprattutto di artisti provenienti dal nord Europa, Peter Van Laer, Ian Miel, Thomas Wick, Ian Both e Michiel Swiercz. Ma non mancano italiani, quali Michelangelo Cerquozzi e Viviano Codazzi. Non c'è un preciso arco di tempo, ma possiamo dire che i bamboccianti furono attivi a partire dal quarto decennio del 600 e fino alla fine del secolo. I bamboccianti operarono a Roma e nelle campagne che circondavano la capitale. Il perché dei bamboccianti lo ritroviamo nei temi trattati da questi pittori. I temi della bambocciata consistono in esempi di vita contadina e urbana. Hanno infatti come protagonisti contadini, straccioni e mendicanti, a volte raffigurati realisticamente ma più spesso caratterizzati in chiave grottesca. I bamboccianti sono stati quindi autori di opere in cui l'artista girò lo sguardo verso i quartieri più popolari, più poveri. Una lente di ingrandimento non sempre veritiera e a volte circondata da un alone grottesco. Ma questo tipo di opere restano comunque una preziosa testimonianza di come fossero le campagne romane e alcuni quartieri di Roma nel XVII secolo.